Ho una domanda semplicissima Vorrei Perché ho difficoltà Io ho difficoltà a trovarlo Tutti mi dicono ma che stai a dire Ma dai sono da tutte le parti Allora chiedo aiuto Mi dici per favore Il nome di un sito italiano Non di un blogger Di un, di un sito Possibilmente di un'azienda italiana Dove Ci si occupa Di un argomento specifico E su questo sito trovo risorse, informazioni, guide, magari degli strumenti o dei tool, magari una sola di queste cose che spacca, gratuita, di valore immediato per le persone, che sta lì. Non mi serve che mi fai vedere un sito dove ci sono una serie di articoli, un altro blog con una sfizza di articoli uno dopo l'altro, oppure un articolo un po' più lungo degli altri con il suo scritto guida. Voglio vedere una risorsa di valore immediatamente utile e gratuita sull'argomento specifico di cui si occupa quell'azienda. Me lo dici? Dai!